Eccoci. Buongiorno a tutti, sono Matteo Nepi di sottosopra. Eh, qui con me, o meglio, non qui con me, nel suo appartamento probabilmente, c'è la professoressa Valentina Pisanti che insegna semiotica all'Università di Bergamo e si è a lungo occupata dei, dei tematiche legate al, al negazionismo e alla xenofobia. È stata fra l'altro anche allieva di Umberto Eco, Nell'ultimo libro infatti alcuni riferimenti insomma, al pensiero del, del compianto professore si possono anche trovare. Ehm, abbiamo chiesto di, di poterci parlare perché recentemente è uscito un, un libro, ehm, purtroppo la quarantena ha impedito di pubblicizzarlo adeguatamente, ma eh, ne parliamo volentieri noi, si intitola Le guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe, lo potete vedere qui in sovraimpressione. E in questo libro ci si pone un problema abbastanza importante, cioè dopo anni di politiche eh, rivolte a conservare il senso della memoria storica dell'Olocausto, i risultati che si auspicava di ottenere eh, non sembrano essere soddisfacenti, nel senso che eh, è una percezione diffusa che il fenomeno della xenofobia e dell'intolleranza sia in aumento negli ultimi anni, e questo libro è appunto un'occasione anche per fare un pochino il punto, fermarsi un attimo e riflettere su quali sono le ragioni o i limiti che possono avere in qualche modo eh, fatto sì che non si raggiungesse il risultato sperato. E in questo libro ci sono delle tesi anche, anche forti, anche provocatorie, che poi analizzeremo insieme. Intanto saluto, buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora, ehm, la prima domanda che le volevo fare riguarda un tema di cui si era anche parlato recentemente, ne Io ricordo di aver visto qualche video di Alessandro Barbero, per esempio, dove il tema veniva posto, ehm, ed era quello del rapporto fra storia e memoria. La storia, a differenza della memoria, è in qualche modo un, un risultato, un processo collettivo, eh, dove in qualche modo la, la, la ricostruzione dei, dei fatti eh, della nostra storia avviene, avviene attraverso delle procedure e delle verifiche eh, più o meno condivise attraverso un dibattito e delle pratiche che tendono eh, diciamo, a produrre risultati eh, che si vogliono avere il carattere dell'oggettività. La memoria è radicalmente diversa, perché la memoria per sua natura è qualcosa di fondamentalmente privato, quindi non ha bisogno di... di perché quello che eh, il suo contenuto non è oggetto diciamo di un eh, così di, una, di un accordo è qualcosa che ciascuno di noi ha riguarda la propria la, pro la propria identità la propria percezione di sé e dunque non è soggetto appunto a discussioni non vuol dire naturalmente che il contenuto della memoria sia intrinsecamente vero questo bisogna dirlo però eh, che il suo punto è radicalmente diverso appunto a quello di un processo storiografico, eh, scientifico, eh, che è appunto quello della storia in senso proprio. Eh, però non siamo nuovi all'idea di, di un concetto di storia eh, condivisa, storia collettiva, scusi, memoria, coll memoria condivisa, ovvero l'idea di, eh, di, di un ricordo che viene tramandato Uh, per mezzo della figura chiave de, di un testimone, di qualcuno che era presente e che non si, non si limita a fornire appunto la sua visione dei fatti, ma in qualche modo cerca di trasmettere la sensazione, il senso della sua esperienza eh, alle generazioni future, a quelle che non hanno potuto vivere il trauma. Ed è appunto, su questo passaggio di, di trauma, che il suo libro si, eh, si concentra nei, nei primi capitoli, eh, come funziona eh, secondo lei e soprattutto come potremo fare nel momento in cui questo processo non sarà più possibile, data appunto, problemi puramente anche solo anagrafici eh, della, della testimonianza diretta di queste, di queste esperienze? Va bene, la sua domanda in realtà è un conglomerato di tante questioni, di tante domande che provo, poi mi aiuterà anche lei, a scomporre nei, nei, nei vari elementi. Implicita in questa domanda c'è il riferimento a quella che è la memoria, non c'è neanche più bisogno di dire quale, la memoria della Shoah oggi è letta paradigma di tutte le memorie traumatiche, eh, e che peraltro è di per sé una questione su cui si potrebbe riflettere perché al contempo è considerato l'evento unicamente unico della storia dell'umanità, incomparabile, diverso da tutti gli altri per via di, del suo carattere di radicale traumaticità e altre caratteristiche e dall'altra parte appunto il paradigma eh, diciamo il caso esemplare su cui si eh, modellano tutte le altre memorie quindi già questa è una questione che mettiamo da parte per affrontare il problema il problema della differenza tra storia e memoria che lei ha già introdotto bene eh, riguarda appunto due diverse modalità di messa in forma del passato se vogliamo dove posto che un evento passato per definizione è qualcosa che non c'è più e non può essere fatto rivivere eh, non può essere ricreato, l'unico modo per accedere a questo evento è attraverso le, le varie tracce che può aver lasciato e tracce materiali, quindi documenti, monumenti, eh, testimonianze appunto, e le tracce mnestiche, i ricordi che questo evento può aver lasciato nella mente di chi era lì e ha partecipato. Ora, il, le testimonianze dunque sono le rappresentazioni verbali di queste tracce mnestiche di questi ricordi, ma sappiamo benissimo tutti per esperienza personale che... I ricordi che noi abbiamo di esperienze passate sono quasi inevitabilmente intessuti di eh, errori, false percezioni o anche eh, distorsioni che sopraggiungono nel corso del tempo, insomma tutta una serie di eh, meccanismi che sono tipicamente umani che fanno sì che gli storici sappiano benissimo che le testimonianze vanno per così dire prese un po' con cautela, con le pinze, nel senso che non sono fonti di per sé, eh, eh, eh, al di là di ogni ragionevole dubbio, da prendere come appunto, fonti di informazione storica. motivo per cui eh, gli storici si danno eh, dei metodi, dei criteri, in base ai quali le testimonianze vengono fatte passare attraverso procedure di autenticazione, eh, triangolazione con altre fonti e via discorrendo, in modo da ricostruire quello che lei diceva, cioè una rappresentazione il più possibile oggettiva di come verosimilmente si sono svolti quegli eventi passati. Le rappresentazioni che sono sempre aperte alla revisione, man mano che affiorano nuovi documenti, nuove informazioni, nuove fonti che suggeriscono di modificare tali rappresentazioni, ma questo è il metodo... Eh, appunto storico, storiografico, che oltre a essere collettivo, perché implica una comunità di persone che si scambiano informazioni e interpretazioni, è anche, eh, aspira anche all'universalità, ovvero la rappresentazione storica dovrebbe, almeno in teoria, eh, stare al di sopra delle parti, eh, cioè di coloro che parteciparono agli eventi, e fornire una appunto una ricostruzione, una rappresentazione che tenga conto delle complesse articolazioni di quell'evento. Tutto diverso il discorso della memoria, sia la memoria individuale sia questo strano concetto che è la memoria collettiva. La memoria individuale è necessariamente soggettiva, è necessariamente filtrata attraverso le categorie che ciascuno ha per interpretare gli eventi a cui partecipa e oltretutto nel corso del tempo è, come dicevo, soggetta a distorsioni anche inconsapevoli dovute al fatto che si, chi mh, ricorda un evento cerca di dare senso a quell'evento, di dare un senso di tipo narrativo ma che spesso è anche in alcuni casi, per esempio, auto autoassolutorio nel caso in cui ci sia. Ora, cosa succede? Che qualsiasi comunità, eh, gruppo di persone che si riconosce come tale, eh, fonda la propria cosiddetta identità, cioè il senso di partecipazione ad un gruppo con una storia, eccetera, su alcuni racconti fondativi dei vari e innumerevoli eventi che compongono la storia di quella comunità. Alcuni vengono eh, ritagliati dallo sfondo e raccontati, trasmessi di generazione in generazione attraverso eh, mecc meccanismi che vanno dal racconto familiare a più complessivamente. Eh, il, il racconto che viene eh, mediatizzato trasmesso attraverso canali istituzionali e via discorrendo si pone immediatamente un problema su, di, che riguarda i modi in cui è legittimo trasporre questi meccanismi della memoria individuale a livello collettivo perché il problema di base se vogliamo è questo che mentre non c'è dubbio che il titolare di una memoria di un ricordo di una memoria individuale resta sempre comunque colui o colei che ha vissuto quell'esperienza, che ne reca le tracce anche corporee, eh, e quindi tutto sommato quella persona ha il diritto, rivendica giustamente il diritto di ricordare le cose come vuole, come sente di ricordarle, persino quando si sbaglia. E quando viceversa si parla di memoria collettiva, il problema fondamentale è di stabilire chi è questo soggetto titolare che può parlare a nome del resto della comunità e dire noi e stabilire i formati del ricordo e del racconto da, da trasmettere. Il che è eh, eh, dal punto di vista eh, diciamo anche politico ideologico eh, foriero di eh, molti conflitti naturalmente, specie quando gli eventi di cui si parla sono eventi all'origine conflittuali. Per cui ci sono persone, anche storici, che hanno messo in discussione la possibilità di parlare di memorie condivise in quanto tali, nel senso che il concetto stesso di una memoria condivisa è ehm, viziato all'origine dal fatto che non è possibile sintonizzare i ricordi di tutti coloro che erano lì e a maggior ragione di coloro che non erano lì ma che ricevono queste informazioni, queste conoscenze eh, per via indiretta su un unico racconto che tenga dentro eh, tutte le prospettive. La memoria cosiddetta collettiva quindi è necessariamente il frutto del prevalere di una prospettiva eh, sulle altre. E qui subentrano dei meccanismi molto interessanti anche dal punto di vista oltre che culturale e politico di come avviene che di volta in volta in periodi storici diversi questa titolarità della memoria eh, passa di mano. A seconda di qual è eh, diciamo, il complesso il plesso degli interessi in quel momento prevalenti, delle sensibilità in quel momento prevalenti e anche proprio del potere che ciascuno ha di proporre e imporre la propria prospettiva storica su quella degli altri, avviene che si configura un racconto che in quel momento diventa il racconto egemone eh, nel quale chi aspira a identificarsi con noi della collettività è tenuto a, eh, a riconoscersi, quindi eh, in qualche modo anche a plasmare le proprie percezioni, le proprie, le proprie categorie eh, ai requisiti di quel per assecondare i requisiti di quel racconto dominante, che nel caso, eh, specie nel caso di cui stiamo parlando, da qualche decennio a questa parte, eh, in gran parte del mondo occidentale, è il racconto eh, della Shoah. Non così è stato da sempre. Tant'è vero che, eh, diciamo, per esempio, in Italia si può dire che per Paio di decenni, il, la memoria cosiddetta collettiva, quella che era diventata egemone a un certo punto nel dopoguerra, fu per un po' il, la, la memoria della resistenza, il che naturalmente faceva sì che gli altri ricordi relativi alla guerra fossero, come dire, spinti in secondo piano, in quanto quello era il racconto con cui si era invitati a identificarsi, anche a rispetto del fatto che coloro che parteciparono attivamente alla resistenza eh, in Italia furono un numero relativamente esiguo di, di persone, ma per motivi appunto comprensibili, qui non c'è polemica, così funzionano le identità nazionali, nel dopoguerra si è deciso, si è stabilito, io condivido questa scelta, che quello fosse il racconto con cui valeva la pena eh, che la Cittadinanza fosse invitata a identificarsi e, do, e dal quale era legittimo, auspicabile ricavare i propri valori. Succede, tuttavia, nel corso degli ultimi decenni, poi insomma le tappe sono diverse, nel libro cerco anche di ricostruirle, eh, forse qui adesso non c'è tempo per farlo, ma no, che, infatti non vogliamo neanche. Progressivamente arrivare. la gente compri il libro. Eh, ci siamo? siamo? Siamo connessi? Sì, io lo sento. Ah, ok. Che il racconto della succede che il racconto della Shoah eh, filtrato attraverso la prospettiva delle vittime, in particolare dei sopravvissuti allo sterminio. Eh, un po' per volta progressivamente dagli anni 60 in poi, ma con un'intensificazione nel corso degli anni 80 e 90, a maggior ragione eh, dagli anni 90 in poi, in, eh, dopo, diciamo, la, eh, dopo il, crollo, il crollo del muro di Berlino, per dei motivi che se vuole poi dopo approfondiamo. Quella memoria soppianta tutte le altre e diventa come il baricentro morale delle democrazie liberali eh, sia europee sia negli Stati Uniti attraverso delle, de, delle procedure dei meccanismi di, di, di come dicono gli in inglesi di memory building che coinvolgono anche l'industria eh, culturale a trazione prevalentemente americana mh, e questo riconfigura tutto l'immaginario sia riguarda, eh, politico anche che riguarda sia la rappresentazione del passato sia la rappresentazione del presente e degli obiettivi futuri, perché forse qui mh, mh, varrebbe la pena sottolineare che qualsiasi memoria cosiddetta collettiva è necessariamente funzionale agli interessi del presente di coloro che in quel momento appunto detengono il potere, il soft power necessario per influenzare le percezioni eh, collettive non mi ricordo la seconda parte della quindi domanda. si potrebbe dire che in qualche modo se mi sente? forse c'è un po' di ritardo nella voce ehm, se c'è un po' di mh, se c'è una debolezza in qualche modo della, di una narrazione che viene in qualche modo condotta con sempre più stanchezza e quasi con un certo automatismo per, ehm, può essere dovuto magari anche alla debolezza di quel tipo di società che per eh, la narrazione era stata in qualche modo incaricata di difendere, di proteggere. Io ho visto nel suo libro che lei eh, riporta anche in qualche modo quello che è altro rispetto a questa società. Eh, a volte... Scusa, ho spento per sbaglio il microfono. A volte si tratta eh, magari di semplice ignoranza, altre volte di qualcosa di un po' più inquietante. Eh, e lei in qualche modo... Porta alcuni esempi di eh, destre xenofobe, eh, di, di strategie eh, che eh, queste organizzazioni, questi movimenti hanno utilizzato per romper alcuni tabù. Eh, io poi, pensandoci, ho visto, cioè, certamente ero al corrente degli esempi che lei, che lei portava, ma eh, se dovessi essere così, senza averla particolarmente studiata, ma se dovessi giudicare così da quello che è la mia percezione, direi che sì che c'è un aumento dei fenomeni di, di xenofobia, mi sono accorto meno di un aumento di fenomeni di antisemitismo, però questo può essere che io me lo sia semplicemente perso. Qual è la, diciamo, secondo lei la situazione appunto riguardo l'antisemitismo, il razzismo vero e proprio, insomma? Sono d'accordo con lei che l'aumento dell'antisemitismo perlomeno in Italia e nell'Europa occidentale è un dato su cui si potrebbe discutere, talvolta viene sollevato come dato certo. Io eh, non so neanche bene come lo si possa misurare, ma la percezione forte è che il fenomeno in aumento sia la xenofobia anche eh, rivolta, soprattutto rivolta ad altri gruppi eh, è vero che in, se però invece estendiamo la nostra prospettiva a paesi, per esempio, dell'Europa dell'Est, eh, probabilmente la percezione cambia, eh, perché la, quella, quelle forme di antisemitismo, proprio quello, le forme storiche tradizionali dell'antisemitismo cospirazionista, con tutti gli stereotipi. Eh, che pensavamo di insomma, esserci lasciati completamente alle spalle in realtà stanno riaffiorando in alcuni, in alcuni contesti ma se rimaniamo appunto nel contesto italiano è, è probabile che le forme di xenofobia che sono più preoccupanti in questo momento siano appunto quelle che si rivolgono ad altri gruppi in particolare l'islamofobia sembra essere e poi ultimamente una generica e eh, eh, intolleranza nei confronti di questa categoria indistinta degli immigrati senza neanche dei connotati particolari. Sì, nella rappresentazione stereotipata sono eh, eh, mh, diciamo, associati al mh, generico a, uh, islamizzazione, ma non c'è neanche tanto più bisogno di connotarli in maniera specifica. Quello che però sicuramente si nota eh, le, le, credo che a questo punto i dati eh, confermino le impressioni, eh, è un aumento anche piuttosto vistoso di episodi di eh, intolleranza sia verbale sia anche fisica, eh, quindi di violenza vera e propria, eh, che eh, per chi come me insomma, tiene un po'... Eh, insomma, le, le, le, le, le antenne drizzate su questi fenomeni si può eh, tangibilmente constatare anche nel modo in cui cambiano le retoriche di certi, eh, per esempio, partiti ultranazionalisti che fino a pochi anni fa stavano più attenti. Eh, eh, nell'esprimere una generica eh, diffidenza nei confronti dei presunti invasori eh, interni e esterni, eh, mentre invece negli ultimi anni sono sempre più espliciti nel loro linguaggio fino al punto attuale in cui si ha proprio l'impressione che certi modi di dire, certe eh, provocazioni verbali mh, in tempo che un tempo venivano autocensurate proprio perché considerate impronunciabili in pubblico, adesso invece vengano dette senza tanto e tanti problemi. Ora ci potremmo e ci dobbiamo interrogare sulle ragioni che sicuramente trascendono il, i limiti del, che mi sono data con questo libro, cioè di capire eh, quali sono i nessi tra memoria e razzismo-xenofobia. Eh, chiaro che se dovessimo adesso discutere sul perché la xenofobia è in aumento non potremmo limitarci al discorso sulla memoria perché sarebbe sbagliato e semplicistico attribuire soltanto al dominio, all'egemonia retorica della memoria e le colpe dell'aumento del razzismo. Io però, magari poi su questo parliamo più avanti, eh, mi sono interrogata sul possibile contributo che queste retoriche della memoria hanno involontariamente dato alla crescita della, eh, del razzismo. Direi più che altro della xenofobia, per questo motivo evidente il razzismo, in senso più specifico, sarebbe di solito identificato con il razzismo di matrice biologica, eh, appunto il concetto di razza, nel senso di razza biologica e gli attuali razzisti xenofobi hanno buon gioco a dire che non sono veramente razzisti perché non eh, affermano l'esistenza delle razze in quel senso lì, posto che il concetto di razza biologica è stato completamente espeditato dalla scienza e poche persone eh, oggi eh, lo sostengono in quei termini che storicamente erano... Ehm, appunto quelli del nazifascismo. Tuttavia, va anche detto che certe forme molto oltransiste di eh, nazionalismo quali si trovano in praticamente tutti i paesi occidentali e in crescita, eh, anche in Italia, eh, sono, non, non esitano a impiegare degli argomenti che senza grandi eh, accorgimenti possono interpretare in senso appunto di rifiuto categorico di altri, di minoranze di volta in volta ritagliate, arbitrariamente stabilite, eh, per, far che cosa? per esaltare un, un senso di identità di un indistinto noi, che ha bisogno appunto di questi altri eh, contro cui eh, tra deviare delle frustrazioni, eh, delle legittime rivendicazioni da parte di chi oggi si sente escluso dal sistema produttivo e ha motivi per eh, nutrire eh, molti risentimenti nei confronti del sistema. Diciamo, egemole da cui, eh, da cui non sono si sente mai escluso. I partiti xenofobi hanno imparato a deviare queste frustrazioni su eh, gruppi e minoranze di volta in volta scelte a seconda del contesto. Gli ebrei mh, spesso non sono indicati in maniera esplicita come i colpevoli. Eh, delle, delle, delle crisi attuali anche se va detto che una forma larvata eh, più sotterranea di antisemitismo si trova per rispondere alla sua domanda anche in molte delle attuali teorie del confronto anche quando non parlano degli ebrei eh, esplicitamente pensi per esempio a tutta la, la polemica antisoros, tutta la teoria della cospirazione che ha George Soros come nel ruolo del burattinaio eh, a cui vengono ascritte ogni, tutte le nefandezze che vengono attribuite ai classi dirigenti, al liberismo, eccetera, eccetera. Ecco perché Soros lì eh, è evidente che c'è un ritorno eh, più o meno esplicito a vecchi copioni tipo Savi Antiani di Sion che ogni tanto riaffiorano perché non sono stati mai completamente estirpati. Eh, però per tornare alla sua domanda, allora, quindi cosa ci fa capire che c'era... Sì, C'era, ricordo, appunto riguardo a quello che stava dicendo, una, una frase che mi ero segnato dal, dal libro che spiegava, secondo me, più o meno quelle parole che ha usato lei. Eh, non ricordo esattamente il numero di pagine perché io ho usato la, la versione ebook avendolo letto quando ancora non si poteva uscire di casa, ma insomma la frase era questa. Eh, lei stava analizzando alcune eh, tecniche comunicative in qualche modo utilizzate da, da, dai artisti per poter esprimere appunto il loro parere in modo accettabile o comunque in qualche modo... In, in, per potersi eventualmente parare successivamente da eventuali accuse. E lei scrive, mascherati da eccentrici trolls, i nuovi razzisti raccolgono consensi non solo nei bacini tradizionali dell'estrema destra, ma anche presso segmenti sparsi della popolazione spoliticizzata, che decenni di liberismo economico hanno spinto ai margini di ogni sistema produttivo. Difficile identificarsi con i racconti fondativi di una comunità globale dalla quale ci si sente esclusi, tanto più che quei racconti sembrano più che altro funzionali al mantenimento dell'indiso status quo. Ora, quello che a me è sembrato di, di capire, ma che forse anche lei aveva già detto più chiaramente di me, è che l'avversione la eh, che stagionalmente comunque sembra in questo momento tornare verso uh, alcuni tipi di minoranza, eh, non si è dovuto a un appunto una specifica riflessione magari c'è una parte più consapevole una parte più ingenua però in qualche modo si, si, si presenta come una generale avversione a tutto ciò che è eh, ritenuto sacro dei valori fondanti di una società che appunto eh, esclude e che quindi mh, quasi per ribellione eh, si, qualche, si getta contro proprio i, i suoi eh, proprio contro ciò che è sacro, quindi si va proprio in, diciamo, in, a intaccarne le, le fondamenta in questo modo. E qui comunque anche se lei non dice, che no, si, si, si tratta di un'analisi linguistica, c'è anche un tentativo di, di individuare comunque nella, in alcuni aspetti politici, come lei menziona il liberismo economico, come uno dei fattori determinanti, quindi parallelamente magari al, a politiche della memoria eh, istituzionalizzate che quindi contribuiscono ma non sono l'unica causa naturalmente dell'esclusione anzi l'esclusione probabilmente ha ragioni completamente diverse e se ho interpretato correttamente in, in, la, in qualche modo l'istituzionalizzazione della memoria rende semplicemente sgradevoli o comunque eh, promuove alcuni tipi di, mh, di pratiche volte appunto a conservare questo, questo tipo di, di sistema e, e infatti Qui in qualche modo volevo un po' arrivare, cioè, eh, ci sono alcuni limiti che sono insiti proprio al progetto della memoria condivisa, non tanto perché il contenuto di quella memoria sia falso, cosa siamo più, più o meno tutti convinti che ciò che ci viene raccontato riguardo a quello che è accaduto sia, sia tutti gli effetti verosimile, eh, magari sulle interpretazioni si può discutere, però non, non si tratta appunto di mettere in discussione che sia avvenuto eh, l'olocausto. Ma nel modo in cui appunto funziona questa, questa testimonianza, in modo del tutto diverso da eh, testimonianze di, di fatti storici anche tragici eh, del passato, eh, che eh, contribuiscono appunto ad alimentare i fenomeni che pretendono di combattere. In qualche modo io mh, vedevo che la narrazione, diciamo, non la narrazione, diciamo proprio la, la storia del nazismo, eh, si prestava particolarmente. A fungere da, eh, da momento fondativo, perché raramente, o comunque poche volte nella storia, a me è parso, eh, avendola un po' studiata, si riesce a individuare in modo così chiaro e univoco chi è il cattivo. Cioè, in, quando studio la storia, anche personaggi veramente magari anche discutibili, eh, si riesce in qualche modo a interpretarne comunque alcune, alcune ragioni, riesce più o meno a capire le loro motivazioni. Eh, Probabilmente sono anche io, magari mh, figlio di una, certa, di una certa cultura, però a me sembra proprio quando si va a studiare il nazismo sia veramente difficile immedesimarsi con i nazisti. Eh, sì. eh. In qualche modo, l'idea di, di tra, trovare lì il momento in qualche modo fondativo di una narrazione eh, vittime carnefici, che poi è, è parallela a quella che lei diceva. Vittime carnefici, chiaramente fra le classi dirigenti, non fra le classi dirigenti, le carnefici sono le classi dirigenti, le vittime sono, sono gli ebrei gli inermi, mentre fra eh, la popolazione civile invece si, si configura una dinamica simile fra eh, bystanders, cioè quelli che semplicemente non fanno nulla, sono indifferenti, e i giusti che invece si spendono e rischiano personalmente eh, la propria incolumità anche per, eh, per, per fermare o comunque ostacolare questo, questo progetto folle e, e in qualche modo è una narrazione purtroppo c'è l'umanità al grosso limite che ha bisogno di narrazioni, narrazioni semplici possibilmente con eh, non più di due, due poli oppositivi eh, è una narrazione che in qualche modo sostituiva forse in parte quella fra sfruttati e sfruttatori che aveva caratterizzato la prima metà eh, del novecento forse anche l'ultima dell'ottocento dell per cui mh, in qualche modo quello che volevo chiederle secondo lei tralasciando gli aspetti economici eh, cos'è del, diciamo, che fa sì che il modello della memoria mh, condivisa quindi a prescindere dal suo contenuto e uh, a, vada sostanzialmente sostituito con qualcosa di diverso. Cioè, co cosa proporrebbe lei per fare sì che in qualche modo uh, l'obiettivo del mai più si, uh, si, si, si realizzi, come tutti auspichiamo? dal punto di vista comunicativo? Come, come facciamo? Sì, Prima di arrivare a quel punto che in realtà... Non fa parte della mia riflessione per questo motivo che io volevo con questo libro ehm, dissodare un po' la retorica della memoria. Già mi sembrerebbe un ottimo obiettivo raggiunto che si potesse... Discutere di questi temi fuori dalle formule standardizzate che certe pratiche un po quasi religiose o che ormai ci circondano al concetto di memoria, impediscono di parlare liberamente di questi temi ed è il primo obiettivo che mi sarebbe questo, di destacralizzare la memoria, ma non nel senso in cui la ovviamente la desacralizzano i negazionisti, ma nel senso proprio di, eh, di poter di, di discutere del fatto che si tratta di un costrutto culturale, come giustamente diceva, eh, fondato su una, uno schema narrativo molto rigido con cui è facile identificarsi dal punto di vista emotivo questo schema con le vittime carnefici, i bystanders e, e, e, e i giusti dove evidentemente tutti sono invitati a eh, identificarvi con, con le vittime o tutt'al più con i giusti e, e la polarizzazione è estrema. L'effetto di questa egemonia dello schema primario eh, eh, che spazza via eh, qualsiasi racconto emancipativo, rivoluzionario emancipativo, è che eh, diventa psicologicamente facile per ciascuno di identifica, identificarsi col ruolo della vittima. Il ruolo della vittima ha questa caratteristica, come avvenne dimostrato Daniele Giglioli nel suo Critica della vittima, che chi può rivendicare o ritiene di poter rivendicare il ruolo di vittima eh, oltretutto vittima del male assoluto come nel caso specifico, beh, ha un diritto di parola e ha ragione a prescindere in qualsiasi altra situazione, cioè è diventata questa condizione di vittima paradossalmente una... Con, dal punto di vista simbolico, condizione auspicabile con cui ciascuno vorrebbe potersi identificare, tant'è vero che tutte le altre memorie sulla falsariga dell'olocausto, eh, cioè di tutti quei gruppi che rivendicavano dei diritti presenti, attuali e futuri, eh, hanno avuto successo nella misura in cui sono riusciti a eh, tradurre le loro rivendicazioni nel lessico dell'olocausto. Quindi adesso assistiamo da qualche anno ad una gara eh, veramente un po' oscena, ad una quella cosiddetta competizione tra le vittime, concorrenza tra le vittime, per cui ciascuno rivendica il suo trauma e il trauma del suo gruppo come proprio strumento di legittimazione politica. Questa è una di quelle cose che andrebbero eliminate da, eh, dalla scena politica e retorica perché chiaramente gli effetti che, producono, che produce questo, questo meccanismo molto comune eh, sono eh, nefasti da tutti i punti di vista, un conflitto, una competizione tra minoranze che rivendicano il primato della sofferenza, eh, peraltro alimentando anche l'avversione nei confronti di altri gruppi, che a loro volta rivendicano la loro maggiore sofferenza e via dicendo tutto questo, non solo ma anche la passività della vittima perché che se uno rivendica eh, ragioni politiche a partire dal fatto di aver subito delle cose naturalmente questo va in netto contrasto con qualsiasi progetto di tipo emancipativo eh, o qualsiasi progetto politico che, sia, che costruisca qualche cosa per il futuro laddove invece adesso tutti siamo rivolti alla, alla al ricordo ritualizzato di, eh, traumi, di traumi passati. Ma cosa succede poi? Che su, paradossalmente, sempre persino i movimenti i partiti xenofobi riescono adesso eh, a sfruttare questa forma vuota del meccanismo vittimario, questo lo vediamo tantissimo per esempio negli ultranazionalismi europei, in Europa, in, in, in Polonia, eh, ma non solo, anche in Italia, svuotano queste forme egemoni dei loro contenuti storici specifici, si piazzano nel ruolo delle vittime e riescono persino a rappresentarsi, quindi rappresentare quel noi, eh, nazionale, eh, rancoroso, eccetera, nei termini appunto eh, vittimari, in, sediandosi surretiziamente nel ruolo e usurpando eh, la, la condizione di vittima. Eh, e questo è uno degli aspetti, quindi questa forma è talmente plastica, è talmente facile identificarsi, anche se poi storicamente pochi avrebbero diritto eh, di farlo, che chiunque la riadatta ai suoi scopi. Allo stesso tempo però, come si diceva, questi stessi partiti, movimenti xenofobi, eccetera, eh, traggono vantaggio da una certa stanchezza eh, nei confronti di questa memoria cristallizzata, sempre più stereotipata, sempre più... Eh, eh, legata a cerimonie, quindi a una sacralizzazione che è percepibile da parte di, eh, di molti, così come è percepibile anche il fatto che questo racconto esemplare, così come è stato schematizzato attraverso l'industria culturale, i film, eccetera, è anche funzionale, come dicevo, al mantenimento di un certo ordine politico, perché è diventato un po' in, in assenza di Altri eh, eh, racconti, cornice appunto di tipo più utopico, rivoluzionario, è diventata la narrazione che dovrebbe tenerci tutti insieme: tutti tranquilli, tutti quanti eh, identificati col racconto della Shoah, eh, terrorizzati dal fatto che questa cosa si ripeta e in quanto tale paralizzati da, eh, anche dal punto di vista politico, perché grazie a questa eh, racconto a monitore, eh, diventa possibile, eh, per esempio, come è successo. Eh, equiparare i totalitarismi del Novecento, pensi eh, per esempio a quello che è successo l'anno scorso, mi ricordo verso la fine dell'anno scorso, la risoluzione del Parlamento europeo sull'importanza della memoria per il futuro dell'Europa, se eh, si sì. ricorda quello che individuava il patto Molotov-Friberg del 1939 come causa determinante dello scoppio della seconda guerra mondiale, di fatto equiparando quindi i totalitarismi del novecento con una tendenza che è stata molto pronunciata eh, negli ultimi decenni omettendo ogni riferimento alle responsabilità delle democrazie liberali nell'ascesa eh, di Hitler perché? perché tutto questo è stato funzionale e anche l'equiparazione dei totalitarismi è stato funzionale all'idea che ci si lasciava alle spalle un novecento di eh, utopie rivoluzionarie di per sé nocive al di là degli estremi anni, insomma. idealmente nocive per fare che cosa per proporre l'unica forma di, eh, di assetto politico che guarda caso eh, coincideva con i valori delle eh, democrazie liberali quindi c'è chi percepisce Tra altro un pochino anche trascurando il il fatto che mentre anche, cioè appunto, mentre i nazisti praticavano magari l'eugenetica, i lagri, cioè non è paragonabile, ma negli Stati Uniti c'erano anche le leggi razziali, ci sono, eh, sono rimaste appunto per, per lungo tempo, per cui eh, è una narrazione a cui si si. in cui oltretutto si dimenticano selettivamente anche alcune sempre, cose. come dicevamo, ma è sempre prendono rendono al vero Ora, Cosa succede? Che eh, chi oggi percepisce la stanchezza di questa formula non ha tutti i torti per certi versi, perché al di là delle migliori intenzioni, perché non sto mettendo in dubbio il fatto che molte delle persone che Mm, eh, realizzano queste politiche della memoria sono mosse dalle, davvero da sincere intenzioni antirazziste, ma al di là di queste intenzioni chi percepisce una certa ipocrisia, comunque una certa strumentalizzazione della formula per mantenere le cose come stanno, per certi versi non ha tutti i torti. Cosa succede però? Che i razzisti e gli xenofobi odierni sfruttano questo senso di stanchezza, questa ripetizione un po' eh, liturgica delle, delle formule che servono a eh, mantenere il consenso fondamentalmente e anche certi meccanismi un po' autoritari che ne derivano perché pensiamo alle leggi antinegazioniste su cui anche si potrebbe discutere ma anche l'esaltazione eh, del potere, del, diciamo, della... Ehm, Valore carismatico dei testimoni, al di là del valore umano dei singoli testimoni, il fatto che qualcuno possa avere ragione sempre e comunque perché è stato testimone di eventi traumatici. Tutto questo insomma eh, provoca un eh, per me evidente eh, eh, conflitto tra. L'obiettivo dichiarato, è cioè usare la memoria per evitare che episodi del genere si verifichino in futuro, quindi utilizzarlo come monito per il futuro, e i mezzi che vengono utilizzati a questo scopo. Mezzi che talvolta sono un po' autoritari sono un po' antidemocratici e queste contraddizioni sono percepite, sono percepibili in maniera più o meno consapevole, ma appunto, dicevo, nell'ambito di queste contraddizioni si innesta il, la strategia degli xenofobi, i quali oltre a eh, mh, proiettarsi nel ruolo delle vittime impossessandosi quindi di quella struttura narrativa, fanno anche l'altra cosa che lei diceva, cioè si rappresentano come gli eroi anti-establishment, cioè coloro che provocatoriamente eh, mettono in discussione l'egemonia della memoria eh, funzionale al mantenimento dello status quo. E quindi eh, sfruttano attraverso vari espedienti che vanno dalla provocazione eh, pseudo-umoristica eh, diciamo eh, fino a eh, provocazioni molto più, molto più esplicite molto più pesanti, cioè dichiarazioni apertamente eh, in questo caso antisemite negazioniste per esempio e via dicendo a un sentimento di stanchezza che è sempre più diffuso specialmente presso le generazioni più giovani, cioè di coloro che da quando sono piccoli tutti gli anni, ogni 27 gennaio eh, vengono eh, sottoposti ad un rituale che dai e dai diventa mh, ripetitivo eh, e che eh, non hanno lo stesso, la stessa sensibilità nei confronti degli eventi di cui si parla ma è normale che non ce l'abbiano di quanto eh, della sensibilità che possiamo avere noi, che posso avere io di un'altra generazione e persone eh, più vecchie di me ognuno, ogni generazione ha un suo modo di eh, sentire proprio la distanza rispetto agli eventi, tutto questo agevola eh, esattamente quelle persone che dovrebbero sentirsi invece bloccate, che cui politiche xenofobe dovrebbero essere contenute bloccate dal ricorso alla memoria. Ho qualche difficoltà a sentirla? Mi sente? Sì, mi sì, sono fermata adesso. Se vuole continuo. Eh, scusi, l'avevo perso un attimo con l'audio, adesso la sento. E, no, comunque ho solo perso l'ultima parte, ma mi è venuta in mente anche una cosa che lei sottolineava riguardo all'utilizzo di politiche che paradossalmente poi finiscono per essere eh, in parte antidemocratiche. Ed è il fatto un pochino di equiparare eh, nei fatti eh, la... Eh, diciamo, l'espressione di, di odio con un'azione, con l'azione materialmente discriminatoria, quindi o, mh, diciamo, la, la corrisponde, far corrispondere le parole con le, uh, con le azioni. Mi era venuto in mente a questo proposito anche uh, un fatto politico recente che aveva seguito di poco in realtà quella dichiarazione del Parlamento europeo ed era stata l'istituzione in Italia della commissione parlamentare intitolata e presieduta dalla eh, senatrice Segre, eh, che aveva fatto molto discutere perché avveniva in un momento di, in cui ci troviamo ancora in realtà di grande tensione sociale, ed era un momento che si proponeva, almeno a parole, di, ehm, di stigmatizzare o comunque di, di vigilare sulle espressioni di odio, infatti si chiamava commissione, se non sbaglio era stata chiamata... Eh, commissione an anti-odio contro l'odio, non ricordo esattamente le parole mm -hmm. poi in realtà credo che non, potrei non essere informato ma che non ci siano state conseguenze, cioè non credo che questa com commissione sia mai intervenuta materialmente poi per fare qualcosa di concreto però la, la percezione da una parte dell'opinione pubblica era stata come un censurare la, la, diciamo quella che veniva chiamato od odio e poteva essere invece interpretata come rabbia eh, da chi invece ne... Eh, Diciamo si sentiva potenzialmente bersaglio di questa, di questa norma. Eh, tanto più che, eh, se, se non ricordo male, esistono anche già leggi che puniscono i eh, comportamenti discriminatori. E quindi, eh, questa manovra è sembrata più, diciamo, nel migliore dei casi, come una cosa un po' di propaganda, nel, nel peggiore, come qualcosa di invece di. di ridondante se non proprio un pochino repressivo del, del dissenso infatti su questo chiudo perché non, non voglio rubare tutto il pomeriggio eh, eh, però c'era lei chiudeva in qualche modo aprendo a un possibile eh, discorso perché ehm, lei sottolinea come appunto queste sue osservazioni sull'inefficacia della memoria e del ruolo di, appunto, di guardiani della memoria che ciascuno di volta in volta si intesta, eh, spesso anche istituzioni e, diciamo a fronte del fatto che viene fatto notare da, da più voci eh, non, eh, diciamo, non suscettibili di essere considerate di parte eh, che non sono efficaci, che hanno un sacco di limiti e che forse nessuno si, si preoccupa appunto di porvi di porre rimedio a questo fatto. Eh, in qualche modo arriva in quel, a, si arriva a, a ipotizzare che, eh, malgrado la buona fede di chi magari si dedica e si spende per, eh, per fare in modo che eh, certi fatti non vengano dimenticati, non vengano negati e eh, non vengano soprattutto ripetuti, eh, ci sia anche chi in cattiva fede, approfitta, diciamo, della sacralità di questi argomenti per promuovere poi delle politiche che sono semplicemente servono a reprimere altri tipi di opinioni, altri tipi di dissenso, che non hanno nulla a che fare con la questione ebraica, eh, ma che hanno molto a che fare appunto con la conservazione di quello che è di volta in volta l'interesse eh, da difendere. Eh, la, la citazione forse era finale... Per fortuna sui saggi non c'è troppo la preoccupazione dello spoiler, se no a questo punto lei mi dovrebbe giustamente denunciare, ma era una frase verso la fine del libro, ehm, che leggo. In assenza di un sistema di controlli incrociati, si ripiomba in una storiografia prescientifica in cui chiunque è libero di confezionare racconti funzionali agli interessi del gruppo per cui parteggia, senza filtri o garanzie ulteriori, il che, a ben vedere, non è molto lontano dallo standard odierno di molta comunicazione pubblica in materia di memoria quindi come vede sono andato poi subito sulle parti più, più polemiche del libro che in realtà per la prima parte è quasi tutto di, di analisi linguistica però eh, non, non, non abbiamo esaurito perché ci sono anche tradizioni interessanti su per esempio, su, per esempio la cinematografia con cui la maggior parte di queste campagne vengono, vengono promosse io stesso ne ho visto una Quantità di film dedicati alla Shoah, sia da bambino sia anche eh, in tempi più recenti. Eccoci, le, le chiudo chiedendole un attimo di, di approfondire questa sua ultima. Uh, così, lei ha, diciamo, ha lanciato un piccolo sasso. Uh, vuole nascondere la mano? oppure no, no, uh, no, la Che cosa so. pensa? Ha eh, ragione, è, ed è anche giusto, perché la domanda che lei mi ha fatto prima che ho eluso fin qui è giusto anche poi dice, ok va bene così, non, così abbiamo capito che non ti piace che, che, che sia controproducente ma cosa proponi in alternativa propongo come dicevo che si apra un dibattito però in quel dibattito posso anche partecipare anch'io e a questo punto come una tra tanti posso dire quello che io penso potrebbe funzionare meglio eh, posto che secondo me chi ha più titoli per suggerire delle soluzioni sono per esempio gli insegnanti che sanno quanto e come funzionano eh, le varie eh, proposte che fanno didattiche che fanno ai ragazzi e via dicendo però la cosa che manca è qual è non certo la memoria perché c'è chi dice ecco vedi ci vuole più memoria no quando una cosa non funziona non ne fai di più eh, devi capire di farla diversamente io credo che ciò che va intensificato sia lo studio della storia, non la eh, ripetizione della, della memoria, tanto più che la memoria nazionale, se volessimo parlare sinceramente di qual è la memoria nazionale del fascismo, dovrebbe essere prevalentemente la memoria nazionale fascista, cioè noi dovre... quindi se vogliamo fare memoria, è inutile che ci identifichiamo con gli ebrei perseguitati, se volessimo veramente fare memoria, ma dovrebbe essere a quel punto una memoria critica, che si chiama anche storia, eh, dovremmo andare a disseppellire gli archivi sia quelli che sono già disponibili, sia quelli che sono nascosti nelle case, nelle scuole, negli scantinati e le lettere eh, di denuncia anonime e, e tutto quel materiale che deve essere ancora in eh, parte da scoprire eh, che fa capire quali sono state le, le azioni, qual è il ruolo che, abbiamo, che la maggior parte delle famiglie ha, ha, ha svolto durante quegli anni di cui si parla. Quello secondo me sarebbe un bel esercizio utile anche dal punto di vista didattico, cioè tirar fuori questi documenti, quelli che ci sono, e cercarne degli altri, eh, e, e questo è il ruolo degli insegnanti, naturalmente, eh, ins eh, leggerli criticamente insieme, cioè con gli strumenti del metodo storiografico, eh, la lettera anonima che denuncia la presenza degli ebrei nell'appartamento di fianco eh, e via dicendo, quello è un documento secondo me che sarebbe preziosissimo per una lezione di storia da fare. Eh, dove ai ragazzi, i bambini, i ragazzi, bisogna capire a quale età si comincia, eh, si potrebbe chiedere non solo di incrociare quel documento con altri documenti, altre fonti, quindi cioè contestualizzarlo e capirlo meglio, ma anche di interrogarlo, interrogando le motivazioni possibili che potevano spingere qualcuno a spiccare denunce ai confronti delle... Quindi tirar fuori tutta quella cosa che è stata... Sotterrata nelle memorie familiari italiane, e cioè del ruolo più o meno attivo che è stato svolto dagli italiani durante eh, gli anni del, de, delle leggi razziali. Quindi capire anche che non si tratta di polarizzare il bene e il male come si vede nei film di, di Spielberg ma si tratta anche di capire che spesso in gioco c'erano dei piccoli interessi, delle piccole omissioni o delle piccole viltà, eh, più o meno piccole insomma, insomma varie, tutta quella zona grigia di cui parlava Primo Levi a proposito dei Lager, ecco, andarla a cercare anche nelle, nelle vite quotidiane delle persone. Quello secondo me sarebbe un lavoro che non è ancora stato fatto sistematicamente e sarebbe un'utile ehm, diciamo, un pedagogia eh, nazionale, se vogliamo pensarla in questi termini. Se davvero il nostro problema, e io penso che sia uno dei nostri problemi, è di capire quanto fascismo latente è rimasto a circolare, indisturbato nella nostra cultura e nel nostro paese, senza fare le solite equiparazioni tra partiti e movimenti attuali e il fascismo storico, però è chiaro che un certo modo di procedere, eh, di ragionare, di parlare anche, eh, che è ascrivibile a, al, al fascismo, ha continuato a circolare in maniera più o meno esplicita eh, fino al giorno d'oggi se il nostro compito è questo se questo è quello che vogliamo naturalmente bisogna decidere se questo è quello che si vuole allora per me la strada è di tipo storico e storiografico più che commemorativo ok, avevo un attimo spento per sbaglio il microfono ehm, in qualche modo se, la, se il il problema non è dato forse dalla troppa memoria ma troppo che invece passa proprio per uno dei fenomeni tipici della memoria che è la, appunto il ricordo selettivo il vero problema della memoria è che dimentica troppe cose e quindi la soluzione non è più memoria ma più storia in questo senso quindi più cercare di fare un lavoro condiviso mh, non ciascuno magari nelle torri d'avorio ma anche, anche magari violento magari anche polemico eh, però un lavoro condiviso comunque collettivo, che come comunità ci dobbiamo porre in qualche modo di quella che è la nostra reale storia. E ricordo che c'era anche uno storico, Tony Giud, che si era dedicato per le varie comunità a vedere quali erano i tabù, quali erano ehm, tutte le cose che volutamente venivano omesse nella propria narrazione nazionale. E, in qualche modo l'Italia eh, è un caso particolare perché eh, da noi il sentimento nazionale è sempre stato qualcosa di un pochino conteso, eh, non sempre presente, non sempre forte. E invece un lavoro storico di ehm, veramente vedere noi, in qualche modo, qual è stato il nostro percorso, senza dover per forza ident diciamo, identificarci con uno o con l'altra fazione, tanto siamo, eh, discendiamo nello stesso modo da entrambe, evidentemente, forse più da quella che. Eh, molti di noi non vorrebbero magari ritrovarsi nel nell'abro genealogico, ma è un dato di fatto che, che quella è la nostra storia, quindi dedicarsi eh, comunque a, a cercare di ricostruire insieme, eh, però con metodi verificabili e democratici, eh, e più possibile anche rigorosi, eh, la, la nostra storia, la storia ah, del Novecento alla fine, che è il nostro momento fondativo su questo poi ci sono forse meno dubbi. Eh, allora, intanto beh, la, abbiamo fatto un'oretta di conversazione, eh, spero che sia stata piacevole anche per lei come lo è stata per me, e ringrazio anche eh, quelli che ci hanno ascoltato fino, fino adesso, perché eh, comunque anche guardare un'ora di, di, di video su internet è un'impresa che merita Encomia, eh, noi ricordiamo che tutte le nostre eh, conversazioni poi le carichiamo su nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, eh, dove poi rimangono sempre, le potete, le potete ritrovare lì. Eh, io ringrazio tantissimo la professoressa Pizzanti, spero che appena sarà possibile riusciremo a invitarla anche di persona. Noi avevamo in programma una serie di incontri al, al circolo milanese della Porta dei Miracoli che purtroppo non si è potuto tenere a causa del coronavirus, però insomma, noi siamo pronti poi a ripartire quando le condizioni lo permetteranno in tutta sicurezza. Eh, la ringrazio e, e la saluto. Saluto anche il pubblico. Alla prossima. Grazie. Mm -hmm.